Qui è con noi Maria Teresa Morano, l'intenditrice di dove vieni Calabrese, vero? Sì, Come sei arrivata qui? Eh, sicuramente non per scelta direi, nel senso che ovviamente si, si viene catapultati in questa dimensione solamente perché in qualche modo qualcuno ti tira dentro, in questo caso sono stati gli esattori del pizzo che erano venuti nell'azienda nell azienda di famiglia a chiedere il pagamento del pizzo. E a seguito della denuncia eh, che allora fecero non solo il mio papà ma anche tanti altri imprenditori di quel paese, e ovviamente eh, era necessario costruire uno strumento ulteriore Dopo la denuncia serviva comunque costruire un'associazione anti-racket che consentisse a questi imprenditori di stare insieme, ma anche di stare insieme con la giusta sicurezza. Attraverso l'associazionismo si è creato un, diciamo, un ulteriore consenso sociale che è stato quello che ha consentito a noi di essere al sicuro da ogni tipo di irritazione. Non hai paura? In realtà eh, la paura viene eh, di, di volta in volta sopraffatta dall'esigenza di guardare al futuro con un occhio diverso, nel senso che il livello di compromissione, la realtà della nostra terra, delle nostre, della nostra regione, è tale che a volte ehm, sembra che tutte le cose che tu provi a fare tutte le cose positive che tu provi a fare svaniscono in un attimo e quindi la prospettiva è che il futuro non sarà per niente roseo perché la criminalità diventa sempre più forte ha sempre maggiori compromissioni con la politica ehm, anche l'economia viene contaminata dalla presenza dei soldi criminali e quindi l'orizzonte non è per nulla positivo. E il fatto che ci siamo, il fatto che ci sono delle persone in Calabria, come in Sicilia, come in, in altre regioni ehm, che sono disposte a dire no eh, è perché ovviamente immaginiamo di difendere le nostre aziende, quelle che abbiamo creato con tanta difficoltà, che, quelle per le quali abbiamo sudato. Eh, e aziende che non siamo disposte a regalare ad alcuna organizzazione criminale. La paura è sopraffatta dalla consapevolezza che ci conviene reagire perché entrare in quella spirale significa perdere tutto. Cosa è per te essere qui allo Piano Lab e poter raccontare la tua storia, quello che fai? Che risonanza ha in te? In realtà io oggi ho visto che ehm, sostanzialmente il, il meccanismo dell'economia di comunione, che oggi ho visto qui a Loppiano, è sostanzialmente quello che abbiamo creato in un altro modo noi, cioè abbiamo fatto comunione con altri imprenditori che avevano lo stesso problema di resistere al pizzo, di resistere alla criminalità, e insieme siamo riusciti in questo obiettivo di eh, costruire uno scudo di difesa per tutti. È, secondo me, il maggiore, il, il, la più bella manifestazione di comunione eh, imprenditoriale e oggi ho avuto la possibilità di vedere che ci sono ovviamente insomma, ampi... Ehm, settori che hanno come obiettivo comune quello di costruire eh, esperienze positive e costru per provare a costruire un futuro migliore per questi ragazzini che dovranno crescere.